mostrarvi come realizzare questa simpaticissima giacchetta che io ho deciso di chiamare giacchetta ametista per quanto riguarda il filato ho utilizzato un filato della Mistrico Filati che c'è in giro da un po' ma che eh, finalmente sono riuscita a ressortire dei colori ed è questo, si chiama l'amicone color il colore che ho usato io è lo 04 che ha queste fantastiche sfumature eh, molto eh, belle del lilla e del viola e mi piace tantissimo proprio per questo perché è brioso. però ci sono anche altri colori voglio farvene vedere alcuni 오우니 <목소리도> Sia a tintonita che a sfumati, questi sono gli altri colori sfumati che trovate presenti sul, eh, sul sito e vi lascio il link in descrizione, scusate questo è al contrario, vedete abbiamo qui questo che è le, con le sfumature del mare, o questo con cui realizzai il cappotto polare, quindi abbiamo queste striature eh, del marrone, del grigio e del panna, però se non volete una colorazione sfumata ma volete optare per una colorazione tintonita vi faccio vedere uno dei vari colori presenti anche questo sul sito e anche di questo vi metterò il link e si chiama Amicone che come potete vedere è a tinta unita ogni gomitolo è da 100 grammi misura 100 metri ed è un misto di uh, acrilico e poliestere però è caldissimo allora per poter realizzare questa giacchetta io ho utilizzato 700 ups, 700 grammi di questo filato lavorando con l'uncinetto del numero 8 e la lavorazione è semplicissima è uguale a quella che abbiamo fatto per il kimono divina uh, per la giacca edera quindi si va a fare prima un rettangolo che come misurazione prenda dal lato davanti e vada dietro si poi a cui poi si cuce di lato e si continua a lavorare la manica si fa l'altro pezzo e poi si uniscono cucendole dietro alla fine ho fatto un piccolo allungamento sotto con lo stesso punto con cui ho usato per il resto della giacchetta e ho rifinito l'apertura con un giro di maglie basse in questo momento me la vedete chiusa vedete in questo momento perché mi sono messa ve la faccio vedere una spilla qui volevo metterci un bottone ma poi mi sono detta che solo la, se, due lateralmente non mi convincono tanto quindi preferisco chiuderlo con una bellissima ehm, spilla una di quelle che potete trovare un po' ovunque eh, detto ciò come dicevo per quanto riguarda il motivo è semplicissimo perché sono eh, è un giro che va sempre ripetuto e si alternano delle strisce di maglie alte con delle strisce di diciamo ventagli perché in realtà è molto chiusa come lavorazione vedete è particolarmente chiusa rispetto a quelle che faccio solitamente, proprio perché questa giacchetta io voglio usarla sopra qui soltanto ai lupetti e metterci sopra un poggio o comunque un cappotto di quelli larghi in modo tale appunto da non dover mettermi sotto anche un ulteriore maglione, volevo qualcosa di un po' più eh, coprente e stretto, però naturalmente voi lo potete fare anche un po' più largo rispetto al mio, quindi non ci sono problemi e farlo anche più lungo, quindi trasformarlo invece di una giacchetta in un vero e proprio cappotto. Dicevo io ho utilizzato 700 grammi, per un taglia M ben occorrono almeno 800 quindi 8 gomitoli questo perché io dell'ultimo gomitolo ne ho, ne ho usato un po' ma non tantissimo quindi con 8 gomitoli una taglia M ce la fa se però lo volete bello comodo vi consiglio anche 9 gomitoli per una taglia L vi consiglio direttamente 10 gomitoli in modo da averla comunque una taglia morbida fermo restando che comunque se la volete più lunga dovete aggiungere anche un gomitolo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 farò gli auguri di uh, buon fine anno buon inizio anno però per adesso vi auguro tutto buon Natale farò comunque un mini video per augurarvi uh, più nello specifico questi auguri e noi come vi ho detto ci vediamo al prossimo video tutorial per realizzare la nostra giacca io ho deciso di utilizzare questo filato vela mistrico filati che si chiama micone color, il colore che ho scelto io è lo 04, come potete vedere ce ne sono diversi sfumati ma potete anche optare per il tinto unita li trovate tutti sul sito allora io lavorerò con l'uncinetto il numero 8 e vi dico già che noi dobbiamo andare a fare un rettangolo che come lunghezza ah, vi vada dalla mh, vita avanti alla vita dietro passando per le spalle eh, quindi deve prendere tutto il corpo davanti e dietro, e naturalmente, diventa a quanto lo volete lungo si deve arrivare fino alla vita, si deve arrivare ai fianchi. Io monterò con un certo il numero 8, 77 catenelle e in modo che mi arrivi, diciamo, a poco um, proprio diciamo, alla vita. In modo tale che poi farò soltanto un piccolo bordino sotto quando avrò um, assemblato la mia giacca. Per fare ciò, quindi vi ho detto, io ho montato 77 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8. Quindi alle 8 catenelle dovete aggiungere. Un e poi 5 in modo tale da avere l'inizio uguale alla fine quindi io vi direi per una taglia m o l a questo punto diciamo che come lunghezza cioè come catenelle potete montare le stesse mie a meno che non abbiate molto seno quindi in quel caso vi consiglio di mettere almeno un motivo in più detto ciò io qui ho un piccolo campione per farvi vedere appunto come realizzare il nostro rettangolo naturalmente il rettangolo quindi si svilupperà in altezza che l'altezza deve equivalere comunque a coprire l'intera spalla quindi io poi vi dirò alla fine quanti giri sono andata a fare e possiamo iniziare a fare il nostro giro il giro che facciamo è uno solo vi faccio poi rivedere naturalmente come rifarlo quindi semplicissimo perché è un giro che va sempre ripetuto e andiamo a fare due catenelle che sono stata prima maglia alta Salto la prima delle maglie delle catenelle di base entro una seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Devo fare un totale di 5 maglie alte, in ogni catenella, quindi due già le ho fatte. Vado a fare la terza, quarta e quinta salto una catenella entro nella successiva e vado a fare due maglie alte quindi una e rientro due salto una catenella e ricomincio da capo vado a fare i miei cinque maglie alte quindi una due tre quattro E 5 salto una catenella di nuovo nella successiva vado a fare due maglie alte una e rientro due salto una catenella ricomincio da capo quindi questo lo dobbiamo fare per tutto il nostro giro quindi 5 catenelle e 5 maglie alte 2 3 5 saltiamo una catenella e andiamo a fare due maglie alte una e rientriamo due saltiamo una catenella e quindi adesso dobbiamo andare a chiudere il nostro giro e andiamo a fare le nostre cinque maglie alte una 2 3 4 e 5 abbiamo così terminato il nostro giro adesso ci giriamo con la lavorazione. E vi faccio vedere come andare a fare il primo giro e vi ricordo che noi dobbiamo fare sempre questo quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra le successive maglie alte quindi una un'altra la quarta e la quinta per andare a fare due maglie alte che le facciamo tra le due maglie alte del giro precedente una e rientro due questo serve per avere qui una striscia di ventagli però, una striscia compatta quindi questa lavorazione sarà molto compatta non facciamo troppo forato proprio perché deve essere una giacchetta e quindi si ricomincia e andiamo di nuovo a fare le nostre 5 maglie alte 4 e 5 Entriamo tra le due maglie alte e facciamo le nostre due maglie alte. Quindi semplicissima, la lavorazione crescerà velocemente perché stiamo lavorando con un filato dopo, infatti stiamo lavorando anche con l'uncinetto del numero 8. Quindi vi ripeto, io ho montato 77 catenelle nella lavorazione vera e propria, andatevi a montare tante catenelle per avere la lunghezza desiderata, tenete presente dopo comunque andremo a fare un piccolo bordino nemmeno 5-6 cm um, e adesso io continuerò, vi farò vedere poi il mio rettangolo terminato, quanti giri sono andate a fare per arrivare alla lunghezza desiderata. Uh, solitamente dovrei stare sui 20 cm, magari la faccio un po' più larga, adesso vedo comunque, vi dirò quanti giri sono andata a fare. Allora ho terminato di fare il mio rettangolo, io alla fine ho fatto 11 giri e mi è venuto lungo circa 22, g... 22 cm, quindi vi ricordo che di lunghezza era circa 102 cm e di larghezza 22 cm, per me come larghezza va più che bene perché mi copre tutta la spalla e anche un pochetto in più. Quindi a questo punto devo andare a piegare il mio rettangolo facendo combaciare i due lati più corti per poter andare a mettere il mio marcatore quindi una volta piegato il, il mio um, rettangolo vi dico già che io come strisce di ventagli ne ho un totale di 9 e quindi vado a mettere in questa maniera 4 dietro 1 2 3 4 4 avanti 1 2 3 4 e il nono è qui proprio sulla mia spalla a questo punto posso andare a mettere il marcatore per creare la mia manica e io faccio in questa maniera, questa è per una taglia S, qui ho in la mia striscia di ventagli, ne metto anche una dietro e una avanti e vado a contare dopo questa striscia 3 maglie alte, 1, 2, 3, anche qui 1, 2, 3 e vado a mettere il mio marcatore nella terza maglia alta, sia avanti che dietro. ora per una taglia m dovete andare a mettere il marcatore dove avete il ventaglio per una taglia l io vi consiglio di andare a mettere il marcatore anche qui dove avete il ventaglio non fatela troppo più lungo e naturalmente adesso voi avete una lavorazione diversa rispetto a me perché io qui avrò eh, inizierò con una maglia alta mentre voi dovete iniziare con il ventaglio e in questo caso io vi consiglio di fare entrambe le due maglie alte entrando da entrambi i ventagli quindi adesso io prendo il mio filo e vado a farvi vedere come lavorare la nostra maglia la nostra manica scusatemi naturalmente io vi sto solo consigliando di metterla qui una taglia m può anche metterla uh, alla quinta maglia alta non è un problema se, se qui poi sotto avete 10 maglie alte invece che 5 assolutamente no perché comunque è la parte sotto della manica quindi non vi preoccupate non è quello un problema però fate in modo che la manica comunque non sia troppo grande quindi io inizio la mia lavorazione con l'uncinetto quindi nella terza maglia alta sia avanti che dietro aspettate tolgo il marcatore perché altrimenti mi dà fastidio e quindi vado a lavorare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta mi raccomando se siete nel ventaglio fatelo questa lavorazione fate una maglia alta e poi quindi le tre catenelle rientrate e fate un'altra maglia alta questo quindi se vi trovate qui dove abbiamo appunto il ventaglio nel mio caso invece io ho fatto la mia maglia alta vado a lavorare direttamente nelle due maglie alte da quest'altro lato quindi una due e poi vado a lavorare il mio ventaglio quindi entro tra le due maglie alte e vado a fare le mie due maglie alte quindi veramente semplicissima. E adesso andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Vi farò vedere come terminare il giro e poi questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Quindi niente di più facile perché faremo sempre la stessa lavorazione. Solo che invece di fare giri di andata e ritorno, facciamo i giri di tutto tondo. Quindi sto per terminare il mio giro, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e come vi ho detto si ricomincia da capo perché andiamo di nuovo a fare i nostri 3 catenelle che sono stata prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta io continuerò a lavorare questo giro vi dirò naturalmente quanto ho fatto lunga la manica. e poi andremo a fare un altro rettangolo identico quindi stesso in catenelle stesso numero di maglie di giri, stesso punto dove metto in marcatore stessa lavorazione per la manica e poi fatto questo andremo a vedere come cucirlo insieme però mi raccomando per adesso andiamo a fare la manica io vi dirò quanti giri sono andata a fare ho terminato la manica e ho ripetuto il giro per 21 volte quindi il mio pezzo è terminato adesso vado a fare l'altro pezzo dove vi ricordo montiamo lo stesso numero di catenelle facciamo lo stesso numero di giri e facciamo la manica ah, unica cosa io sono andata a cucire da sotto la manica a scendere sempre con lo stesso filato e con uncinetto da lana quindi adesso vado a lavorare l'altra parte e poi vi faccio vedere come continuare perfetto allora ho terminato anche il secondo pezzo quindi stesse catenelle stesso numero per fare la manica stessa cucitura sotto eh, da questo lato adesso devo andare a cucire insieme e cucirò nella parte dietro partendo da sotto andando a salire lascerò circa penso un 5 cm slipper in modo tale che non mi stringa troppo la lavorazione dietro quindi diciamo che mh, lascerò 5 o al massimo 7 cm, non di più una volta fatto ciò poi andremo a lavorare la parte sotto perché voglio comunque allungarla un pochettino faccio una sorta di uh, bordino non lunghissimo e naturalmente come punto uh, vedrò di cercherò di riprendere lo stesso che abbiamo fatto qui però per adesso vado a cucire le due parti sotto insieme dietro davanti lascio libero perché è una giacchetta e lascerò quindi circa 5 massimo 7 centimetri liberi allora ho cucito quindi le due parti insieme vedete ho lasciato circa 5 centimetri adesso posso andare a lavorare sotto come io ho detto voglio provare a ripetere lo stesso un punto che è semplicissimo perché alla fine dobbiamo andare a fare 5 maglie alte e il nostro ventaglietto allora io comunque per evitare di fare troppi nodi poi vabbè andrò a togliere tutte le codine le nasconderò Parto qui da sotto a lavorare quindi in questa maniera mi aggancio con l'uncinetto e vado a fare le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta Ho qui il foro grande vado a fare la mia seconda maglia alta maglia alta orizzontale terza maglia alta il foro qui è piccolino, quindi non c'entro con l'uncinetto, altrimenti vado ad allargare troppo la lavorazione. Quindi quarta maglia alta la vado a fare nella parte dove ho la maglia alta orizzontale. Qui invece il forellino è grande, quindi entro dentro e faccio la mia quinta maglia alta. Adesso devo andare a fare il mio ventaglio. Salto la maglia alta, e vent... il... qui il forellino piccolo, dentro di 30 da questa parte e vado a fare quindi il mio ventaglio, quindi due maglie alte. Senza la catenella di separazione salto qui il mio foro, vado tenti dove ho la maglia alta orizzontale e vado a fare la mia prima maglia alta. Quindi continuo a giostarmi in questa maniera la lavorazione. Non devo allargare la lavorazione, quindi devo andare a cercare di uh, maniera, diciamo cercando di non allargare la parte sotto, in modo tale che altrimenti la parte sotto viene più larga rispetto al resto della lavorazione, quindi giostro un po' in questa maniera. Alla fine io continuo adesso a lavorare e vi dirò quante strisce di ventagli ho fatto, ricordate sempre che avete iniziato con 5 maglie alte, dovete terminare con 5 maglie alte. Allora, quindi ho terminato e in totale io ho otto strisce di ventagli, naturalmente come vedete qui ho terminato con le 5 maglie alte, quindi adesso vado di nuovo a fare lo stesso giro come abbiamo fatto la lavorazione iniziale, giri di andata e ritorno, farò al massimo 2 tre giri, non di più perché appunto voglio solo sistemare un po' sotto ma non voglio farla troppo lunga, quindi alla fine vi dirò anche quanti giri sono andata a fare alla fine ho fatto tre giri sotto per allungare un pochettino la mia lavorazione e ho rifinito l'apertura della giacca con un giro di maglie basse per andare a fare il giro di maglie basse come potete vedere non sono andata a lavorarle dove ho la maglia alta ma tra le maglie alte in modo tale appunto da non rovinare la lavorazione visto che stavo facendo con un um, uncinetto bello grosso quindi possiamo dire che anche questa giacchetta è terminata